Ciao a tutti e bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la seconda maglia della Roma per la stagione 22-23 in edizione FAN la maglia dedicata ai tifosi La seconda maglia della Roma per la stagione 22-23 è prevalentemente bianca con rifiniture gialle e rosse Sul davanti c'è un motivo astratto in toni di grigio che impreziosiscono la maglia Il colletto è a V con bordatura secondo i tradizionali colori della squadra giallo-rossa il retro della divisa è personalizzato con la scritta Figli di Roma, la cui O è formata dallo stemma con il lupetto. Un richiamo a un celebre striscione della Curva Sud e un omaggio al legame tra la città e la squadra che ne porta il nome in tutto il mondo. Questa maglia in poliestere è dotata della tecnologia New Balance Dry che allontana l'umidità per aiutarti a mantenere la pelle fresca anche quando la partita si riscalda. A me la maglia piace, nella mia classifica prende 3 stelle. Diciamo così, è una maglia abbastanza semplice, bella la sfumatura di grigio che crea questo contrasto, però non è una delle mie preferite. Il costo lo vedete qui sopra, che per questa maglia fatta così bene e con dei tempi di spedizione così veloci, è molto conveniente e vi invito ad andare a vedere sul sito quali offerte vi attendono. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia quindi andate a vedere quali bellissime maglie aspettano il vostro acquisto Ora vi lascio la parte finale spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale fatemi sapere quali altre maglie vorreste vedere in futuro Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa